Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Glacialsphere e in questo video affrontiamo il percorso 14 per arrivare a Romantopoli. Nello scorso episodio abbiamo battuto l'EM e abbiamo quindi conquistato la nostra quinta medaglia di Kalos. Detto ciò quindi, vi, vi ricordo di lasciare un bel piacere al video come al solito di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti Oltre che condividere questo video a tutte le persone che potrebbero essere interessate ad un videogioco di questo tipo Iniziamo subito Ciao Gracia, come sta andando? I tuoi Pokémon sembrano più forti? Ok, questa è praticamente la, la pensione Pokémon No, grazie Non voglio lasciare un altro Pokémon alla pensione Anche se sapete che eh, sarebbe comodo... In... No, beh dai, no, no, non facciamolo questo per adesso quando dovrò fare le uova le metterò qui io e le farò le uova. Per lo meno adesso non provi più. E qui abbiamo Serena. Serena iniziava. Con chi iniziava Serena? Non ricordo. Comunque tocca allenare Frogadie. Sliggo ormai si è allenato, sono contento. Tocca allenare Frogadie e Talonflame. Andiamo. Glacial. Ho capito cosa voglio fare nella vita. Sarò un Pokémon Performer. Ok, una. Quindi una. Com'è che mi ha tradotto in italiano performer? Cioè, Pokémon performer. Boh, un, un artista Pokémon, in qualche modo. Non è un uh, percorso tradizionale, ma penso che funzionerà. I eh, see sì, you already have to the badges. Ok, io vedo che hai già la metà delle medaglie. Perché non mi mostri un po' di potenza? Uh, non, non mi mostri la potenza di qualcuno che si sta muovendo così bene come te? Assolutamente sì, cara Serena. Allora... Ma nel capo Braxian, ok. Braxian anzi. Mi si è evoluto, quindi. E noi abbiamo davanti Frogadier, quindi le è andata un po' male. Surf e addio. Braxian. Tra l'altro, livello 35 contro livello 35 con i livelli, siamo perfetti, eh. Pancham, tipo lotta. Quindi mandiamo Talonflame. In questo episodio, molto probabilmente, Frogadier si evolverà in Greninja, eh. Andiamo di Acrobazia su Puncham. Perfetto. Abbiamo già battuto Serena. Persino meglio della scorsa volta, ne sei sicura? Diventerò ancora migliore, Glacial. E... I'll make myself someone you can look up to. Alla faccia. Farò di me qualcuno a cui tu possa guardare in alto, ok? Salve, voglio sfidarti, Vai. Vediamo un po' questa Melina... Chi manda? Menina la streamer? Sarebbe bello. Allora, vediamo un po' chi manda. Manda Arbok. Che minimisce l'attacco, ma non è un problema. Perché tanto noi andiamo di attacco speciale. Ecco che lui si aumenta la difesa e usa accumulo, ma noi riusciamo comunque a buttarlo giù. E il suo primo Pokémon è andato. Poi Pyroar, perfetto. Tipo fuoco. E quindi surf. e Frogadier a livello 36, abbiamo battuto Melina e il nostro Frogadier finalmente si evolve e diventerà il massimo della sua potenza, svilupperà il massimo del suo potenziale ed ecco qui il Greninja di Ash. Eccolo qua, Water Shuriken vorrebbe imparare, dimmi che è speciale per favore, Sì, è speciale, sarebbe bello insegnarglielo. Però è meglio surf comunque, molto meglio surf. Ok, che è carina come mossa, è la signature move, mi immagino, di Greninja. Eh, però lasciamo di Waterpuss e surf, dai, va bene così. E prendiamoci questo strumento, che è una caramella rara. Poi qui sopra, vediamo un po' cosa c'è. Passiamo anche nell'erba alta per trovare eventuali Pokémon selvatici. Vediamo se ce n'è qualcuno nuovo da prendere. E sì che c'è, c'è Carbink. Ah, un Pokémon nuovo che non abbiamo ancora: Carbink. Che tra l'altro è stato rivelato, mi ricordo quando uscì nella sesta generazione, che ehm, è uno dei Pokémon mangiati da Sebolai. Giusto? È uno dei Pokémon che, che vengono predati e smangiucchiati dai Sebolai. Ah, è vero, perché sto tirando una Quick Ball di secondo turno? Sono stupido. Non devo tirarle Quick Ball di secondo turno, andiamo di surf. Guardate quanta difesa ha Carving. Cioè, assurdo come Pokémon. Difensivamente è qualcosa di pazzesco. Però non ha molto attacco come è giusto che sia. Andiamo poi quindi di Ultra Ball. E vediamo di prendere questo Carving. Oh, incredibile, eh. Difficilissimo da catturare. Purtroppo quando i Pokémon sfuggono alla prima Velox Ball. Diventa tosta prenderli. Anche se, boh, vita rossa ultra e livello 32, infatti, non dovrebbe essere troppo difficile in teoria. Ok. Preso il Pokémon gioiello. Carbink. Torniamo in basso. Diamo un'occhiata a quest'altra zona. Altro Pokémon selvatico. Vediamo chi salta fuori, un Wooper. Ok, Wooper ce l'abbiamo ovviamente già. Fuga. E qui prendiamoci questo strumento, una dump rock. Strumento che abbiamo già, tra l'altro. Saliamo. Continuiamo l'esplorazione di questo percorso e sfidiamo questo campeggista. Che ci chiede dove stiamo andando? A Roma Antopoli. Anzi, è un ranger non è un campeggista. Domani campo polywirl. Ecco, noi useremo round. Body Slam mi sa che vince lui, eh. Ma fortunatamente usa Bubble Beam, perfetto. Allora noi andiamo ancora di round e ci portiamo a casa questo Poliwurl. Poi Fraxxure, eh. tecnicamente sarebbe meglio andare di Greninja, però ha pochissima vita. Quindi andiamo di Sligo e usiamo Oltraggio, super efficace e eh, addio. Poi Laudred si beccherà un altro Oltraggio in faccia. E non riesce a resistere. Addio anche l'Auldred. Ok, Sligo finalmente si sta rivelando un Pokémon forte. Allora, Super Potion su Greninja. Curiamolo un po'. E andiamo avanti. Uh, il percorso qui si allarga. E abbiamo un'altra allenatrice. Imogen. O Imogen forse. Viene pronunciato meglio Imogen. Greninja contro Floet. Mm, tipo.. Lei è tipo Folletto, giusto? Andiamo di Ice Beam. Però anche cioè, tipo Erba. Forse Folletto Erba, vediamo. No, solamente Folletto. Ok. Solo che hanno il fiore ogni volta mi confondono. Slurpuff. Tipo Folletto. Manderei Talonflame. Alleniamo un po' anche lui. E andiamo di Acrobazia. Cosa mi ha diminuito? La velocità, ok. Va bene, continua a diminuirmi la velocità mentre muori, malamente. Perfetto. Vorrebbe imparare l'assalto, anche no, grazie. Proseguiamo. Allora, da questa parte si torna giù e andiamo quindi a prendere quello strumento che avevamo visto. Nash, che manda in campo Gumi, attenzione. Gumi contro il Greninja, se la vedrà molto male perché useremo Gelo Raggio. Ah, l'abbiamo congelato, che culo. Ok, e poi andiamo di round. Perfetto. Prendiamoci questo strumento, una banettite, per ottenere Mega Banet. Ora diamo un'occhiata un attimo a questa parte del percorso, esattamente, un altro vicolo cieco. Clean Facciamo un altro tentativo nell'erba alta, vediamo chi salta fuori. Un altro Cooper, va bene, niente di che. Fuga. E diamo un'occhiata invece qui sopra, non c'è nulla. Ok, quindi usciamo da questo percorso, immagino. Begun. Forse la palude l'abbiamo già completata. Anina, o Anina, che va nel campo Litwick. Perfetto per il mio Greninja. Surf. Poi oh, Hunter tipo spettro. Quindi. Mm. Non è che abbiamo proprio molta scelta contro il tipo spettro. Lasciamo Greninja. E andiamo di surf di nuovo. Perfetto. Abbiamo battuto anche questa Medium. E siamo arrivati a Romantopoli. Entriamo subito in questa casa e iniziamo ad esplorare la città. Salve? questo ci dà una mediciamite. Poi andiamo nel centro Pokémon. Scarf Shop, we have them. Attenzione, hanno delle sciarpe. Qui possiamo comprare sciarpe. Quindi entrate, vedete hanno tutte le sciarpe. Queste servono per legare Pokémon, mentre la Silk Scarf invece serve per aumentare le mostre di tipo normale, la potenza delle mostre di tipo normale. Quindi se vi servono le sciarpe, potete prenderle. Che questo ci parla del Pokémon Fan Club, noi intanto andiamo al centro Pokémon, diamoci una curata. Ecco fatto. Salve. Valerie is so cool, I wish I was ele as elegant as her. Valerie è la capopalestra di questa città ed è di tipo folletto tra l'altro. Lasciamo giù Carving, già che ci siamo, nel box. Allora, numero 703. Quindi qui, 96, 702, 703. E già che ci siamo, mettiamo a posto anche Helioptile. 694. Quindi, se ne va qui. Ok. Dai, piano piano, piano piano ce la facciamo, eh. Non, è, non sono tantissimi i Pokémon di Kalos, come vedete. Cioè, qui abbiamo già Xerneas, quindi qui praticamente finisce il Pokédex. Sono... Due box e mezzo, più o meno. Sono son pochini, sono pochini. Però, sono comunque da fare. Talve? Questo ci danno una Poké Doll. Lasciami condividere la mia gioia con te, ci dice. Che qua non ci fanno passare ancora. Dobbiamo esplorare la città. Ok, la, la Poké Factory fa ogni tipo di Poké Davanti alla palestra abbiamo qualcuno che la blocca Vedremo di farlo sgomberare Salve Questo ci fa imparare Air Cutter se vogliamo Nessuno dei nostri Pokémon può impararlo Quindi niente di che Niente da fare Salve anche a lei niente, niente, niente, niente, niente di utile Allora entriamo in questa casetta invece Salve e salve. Perfetto, niente di utile questi due vecchietti. Ok, questa parla di Valerie, E questo è il Pokémon Fan Club, entrateci perché vi danno delle cosine. Eh. Ovviamente andate a parlare della Presidente, voi fate sì, ascoltate tutto quello che dice lui e vi dà una Secre Dash. Molto molto potente come strumento. Poi, Andiamo subito a visitare la Pokéball Factory. E guardate chi troviamo dentro. Ovviamente il Team Rocket. Hanno talmente tante Pokéball che ora possono catturare qualsiasi cosa. Però non perdetele questa volta. Ah, non dimenticatevi di quello, il moccioso è qui. Sconfiggiamolo. E portiamo, e portiamo tutto fuori da qui, vai. Sconfiggete il moccioso se ci riuscite. Inkay. come al solito. Loro iniziano con Inca, io ho davanti Greninja, quindi non è proprio il massimo. Andiamo di round. Questa volta però Greninja è evoluto al massimo livello, anzi si è appena evoluto, quindi è al suo... ha fatto un bello step in avanti. Poi Kabo, tipo erba spettro, manderei Talonflame. Questa volta non è gigante. Andiamo in Acrobazia. Così da one-shotarlo. Ed infine Wobbuffet, la loro minaccia più grande. Tocca a Pikachu. Tocca a Pikachu sventarla. Andiamo con Electro Ball, sperando che non usi Mirror Quote di nuovo. Ok, usa sempre Mirror Quote a quanto pare. Ok, useremo quindi Thunder Punch la prossima volta. A questo punto proviamo ad andare a Sligo contro Wob e usiamo oltraggio contrattacco, One shot, up. bella di presliggo allora toccherà a Holucha concludere la pratica Wob vediamo vediamo un po' cosa possiamo fargli potremmo fargli un'acrobazia stab fa un bel po' di danno perfetto Holucha si prende un bel po' di punti esperienza e il team rocket esplode alla velocità della luce di nuovo. La guardia vorrebbe ringraziarci per il nostro aiuto con i ladri, e ci regala una cosa da nulla, una Master Ball. Perfetto. Allora, questa è la palestra. Prima di parlare a quel ragazzo lì davanti andiamo a curarci Pokémon, perché, come potete ben prevedere, ci sfiderà. Ok... E andiamo a sfidarlo, quindi andiamo a parlare a questo tizio cosa che vuole. So yeah, I can't believe I lost, non posso crederci che io abbia perso. How am I going to get good enough to try again? Come riuscirò a diventare abbastanza bravo da provare di nuovo? Oh, mi dispiace, uh, hai bisogno di entrare nella palestra, vero? Questo significa che tu sei un allenatore. Quante medaglie hai? Ah, ne hai già così tante! Quindi devi combattere anche contro di me. Io ho solo una medaglia. Ma penso che sarà una buona sfida per te Ok, hai solo una medaglia E questo Sawyer mi sa che tecnicamente è Sandro Ditemi se è Sandro dell'anime Se in italiano l'hanno tradotto appunto come Sandro Tra l'altro gli è andata malissimo perché <ride> Facciamo Ice Beam su, su Begon e Acrobazia su Trico E mi sa che li one shottiamo entrambi Forse Begon resiste perché Ice Beam non è stab. No niente, va, va anche lui al bar Perfetto, Greninja a livello 38 Quello, è davvero stato impressionante Ora capisco cosa devo fare per migliorare Andrò a fare pratica, grazie per il tuo aiuto Ok, addio Sandro E possiamo entrare nella palestra di Valerie E che è una palestra come quella di Zaffranopoli con i teletrasporti Quindi via, andiamoci alla pazza gioia, più o meno Questa è una palestra di tipo Folletto Quindi ho mettere davanti Hawlucia E Andrei di Pozzon jab. Sarà tosta questa palestra perché non abbiamo Pokémon adatti contro il tipo Folletto. Ci servirebbe tipo, tipo acciaio per dire, no? Però, appunto, abbiamo solamente Holucia che può fare Poison Jab, che è super efficace. Ecco, ora l'ha avvelenato quando non serve. Il problema è che si becca anche degli attacchi fortissimi. Holucia addosso. Quindi non riuscirà a fare molto di più se non magari smezzare un Pokémon o ucciderne uno. Perché poi arriverà il prossimo che lo ammazzerà. Ok, la prima allenatrice l'abbiamo battuta. Tu sei un'altra allenatrice. Andiamo a curare un attimo il nostro Olucia, Dandogli una super pozione. E una pozione. Perfetto. Vai. Sei pronto a perdere? E eh, Forse sì. Cali, che manna in campo The de Den. Ecco, The de Den potrebbe essere più facile da tirare giù, anche se appunto basta un attacco di tipo elettro. E mi one shotta Olucia. eh fortunatamente ha usato charm e allora vado ancora di poison jab ah sostituisce e mando in campo a è comunque super efficace poison jab e contro zoomarie però userei acrobazia che dovrebbe fare un po' più male vado ancora di acrobazia calcolate che sto attaccando con l'attacco a meno 2 eh. ed infine xissor ah non è molto efficace mannaggia Vai ancora di Xissor, perfetto. E abbiamo tirato giù anche De Den. Andiamo a curarci. Ecco, per esempio, in questa palestra Sliggo è quasi completamente inutilizzabile, per dire. Ecco, abbiamo un'altra allenatrice, vai. Per adesso abbiamo fatto tre dei quattro angoli della palestra. Le manda al campo Clefki. ecco, Clefki è affrontabile anche da Talonflame. Andiamo a Break Break. Ancora Brick break, perfetto. Livello 40, però, Lucia vorrebbe imparare Swords Dance, ma anche no. Grumble, cambia un Pokémon. E direi di mandare Talonflame, appunto. Mm, mi, mi abbassa l'attacco, infame, andiamo di acrobazia. Potti in testa, ancora Acrobazia. Leccata, non paralizzarmi, grazie. E poi Flame Charge. Ci tiriamo pure sulla velocità. Kirlia, lasciamo Talonflame. E andiamo in Acrobazia. Perfetto, Talonflame a livello 39. Qui siamo tornati in questo angolo, quindi andiamo magari in questo. Eh, questa è già fatta, sì. Andiamo in quest'angolo. Questa non è ancora fatta, perfetto, sfidiamola. Katherine, qui ci sono solo quattro allenatori praticamente. Non sono sette come quelli di Sabrina. Andiamo di Poison Jab su Slurpuff. Eh, appunto, Play Rough mi ha fatto malissimo. Essendo di tipo folletto quell'attacco Ok, perlomeno l'abbiamo battuta A questo punto tocca solo trovare il modo di arrivare Dalla tipa Da Valery Ecco fatto, trovato Quindi quando vi trovate lì Basta che andiate in questo Questo teletrasporto qui In basso a sinistra Ok, prima di combattere contro Valery Fatemi un attimo curare i Pokémon Ecco fatto Ed ora si va Si va a combattere Valery Oh, se questo non è un giovane allenatore. So you flown all the way through, the, through my gym, fluttering down to me on a fortunate wind. Ok, questa parla tutta strana. Then I suppose you have earned some yourself the right to a battle. As a reward, for your forza. Che ti sei guadagnato il diritto di fare una battaglia contro di me come ricompensa per i tuoi sforzi. Ok, allora. Allora, io sono quasi obbligato ad usare Houlucha, Talonflame e Greninja. No aspetta, solo due? Ah solo due Allora sapete cosa faccio? Forse Talonflame e Greninja sono migliori Però Greninja è proprio a livello 38 un po' bassino mm. Polucia ha anche che si prende un attacco di tipo folletto ed esplode Quindi non va bene, mettiamo Greninja e Talonflame Andiamo con loro due Eccola qua, Valery che ma nel campo sprizzi. Ne abbiamo Greninja e useremo Surf. Ok, metà vita gliela l'ho tolta. Però si è già mangiato una bacca cedro. Ah, super efficace? Alla faccia. Perché è super efficace? Scusatemi. È diventato anche di tipo buio, Greninja, senza che lo sappia. Fatemi un attimo vedere. Ah, è diventato anche di tipo buio. Eh, beh, allora buonanotte, ragazzi. Allora conveniva magari usare. Oh, Lucia. Vabbè, intanto facciamo acrobazia e tiriamo giù sprizzi. E vediamo come va. Quest'altra battaglia. Questo 1v1 contro Silveon Az troppo forte. Silveon. Um, vediamo se siamo più veloci. Sì, dovremmo essere più veloci. Ok, se aumenta la difesa speciale. Buono, perché tanto noi attacchiamo fisico. Oh, buono, buono. Charma su di noi non ha effetto. Ehm. Um, io andrei ancora di volo. Fairy Wind lo evitiamo, perfetto. Più Charm, non può avere effetto su noi perché siamo femmine. Ed infine direi di andare di Acrobazia, che fortunatamente abbiamo comunque vinto. Talonflame si è rivelato l'MVP di questa battaglia. E abbiamo sconfitto Valery. Eleganza al suo massimo. Ti sei guadagnato la medaglia a Folletto. Eccoci qui. E anche questo M.T. Boomblast. Abbiamo finalmente un M.T. di tipo Folletto. Ok, può anche abbassare l'attacco speciale dell'avversario. I'm going to improve my elegant battle style. Perhaps one day I will be strong enough to face you again. Ok, lei continuerà a lavorare sul suo, um, sul, suo sul suo stile elegante di battaglia. Forse un giorno sarà abbastanza forte da sfidarmi di nuovo. A questo punto andiamo a curarci i Pokémon.